Ciao ragazzi, allora è da un po' che non ci sentiamo, che non ci vediamo, che non faccio video di questo tipo ma questa è un'occasione un po' particolare perché segna per me un cambiamento abbastanza importante per quanto riguarda le periferiche per la simulazione di guida molti di voi eh, non aspettavano altro che l'unboxing e ovviamente poi la mia recensione e la prova di questo, di questo accessorio qua che è il Fanatec Podium Racing Well F1, compatibile con PlayStation 4. Quindi io non vi faccio più aspettare, lo apro per la prima volta davanti a voi. Ovviamente è arrivato in un Cartone Fanatec, tipico Fanatec, molto bene imballato UPS sono stati velocissimi, considerato che l'hanno spedito il 19 è arrivato oggi a mezzogiorno con il weekend di mezzo Devo dire che sono stati molto bravi Con quindi per me 4 giorni di anticipo rispetto alla data prevista Quindi andiamo subito a vedere Intanto confezione molto bella, lucida, un colore spettacolare Molto pesante ragazzi Veramente presentato molto bene Con i pulsanti di sicurezza andiamo a sbloccarlo e andiamo a scoprire questo gioiellino si apre semplicemente così ragazzi mamma mia ragazzi è un qualcosa di eccezionale è veramente spaziale mamma mia ragazzi pesa una tonnellata andiamo subito al soto aspettate, post, prendo la telecamera perché vi faccio vedere ragazzi cioè è bellissimo bellissimo pesantissimo cioè la finitura ragazzi è un qualcosa di bestiale ma allora ragazzi parliamo Parliamo della finitura. Allora, c'è una specie di carbone, di fibra di carbonio con tutti i collegamenti dietro. Mm, veramente, intanto pesa un, pesa un botto, ragazzi. Mi pare che siano 14 kg. Eh, è un qualcosa di eccezionale. Il volante ha una finitura che veramente non mi aspettavo. Eh. Sentiamo insieme. Mamma mia, una. Qui ci sono gli i joystick, i joypad, qua c'è una specie di... Mamma mia ragazzi, sono impressionato dalla qualità ragazzi, sono impressionato realmente, cioè, io, le immagini non rendono giustizia, è proprio bello, è veramente fichissimo, io cioè, uh, sto condividendo con voi la, la prima apertura, la, sono, sono le, tre, le, le due e mezza, è arrivato due ore fa, e voi potreste dirmi, perché non l'hai aperto subito? Perché avevo altre cose da fare. Sono impressionato. La, la, la, la finizione è mostruosa. Veramente bellissimo. Che fermezza, anche il volante. Aspettate che lo metto dritto così. Mamma mia. Che leggerezza, ragazzi. Mamma mia. E, e... Non, non ho parole, non so cosa dire ragazzi, cioè. Parla da solo sto, sto volante qua. Certo, ovviamente ha il suo prezzo e voi lo sapete, non, non, non invento nulla, però.. c'è li merita! Cioè, solo così, guardate, guardate li merita. Ora, ovviamente, lo vado a montare, lo provo, ci farò anche un video, ma.. C'è sto profumo di nuovo poi. Allora, a parte il volante, allora, andiamo a vedere cosa c'è nella scatola, comunque, allora, c'è. Allora, c'è tutti i pulsanti che si possono andare a cambiare, ovviamente eh, C'è la presa per americana All'interno c'è l'alimentatore Con tutti i cavi, ovviamente Vabbè ragazzi, non li tiro fuori non, È un alimentatore, non è che vi... Un alimentatore non è che... E i pulsanti qua per andare a cambiarli Se questi della PlayStation non vi vanno bene poi c'è la quick wid, più ovviamente ci sono i eh, come si chiama i gli adesivi. Qua c'è la chiave per sbloccare il torque, c'è il, il gel per Mamma, ragazzi sono veramente impressionato perché le finiture sono mostruose la fermezza dei pulsanti non lo so anche sto blu mi fa impazzire sarò io ma senti qua mamma mia ragazzi c'è cioè... sto quick release sto blu eh, a livello di, di dettaglio tecnico c'è cioè, cosa potrei dirvi allora si può, si può agganciare dalle, eh, lateralmente oppure da sotto perché ci sono anche qua 5 viti, sono delle M8 che non ho neanche, dovrei andare a prendere con il quick release qui uh, che dirvi ragazzi? Cioè, eh, um, raramente sono stato così impressionato dalla qualità di un prodotto specialmente quando riguarda un accessorio per la guida e devo dire che qua Fanatec veramente ha fatto qualcosa di eccezionale almeno a livello visivo io penso che Qualsiasi altra parola sia inutile in questo momento, abbiamo fatto l'unboxing, abbiamo visto le poche cose che ci sono e comunque il prodotto è eccezionale. E io quello che vi dico ragazzi è che non vedo l'ora di montarlo e di provarlo e fare la mia personale recensione. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito, per aver scoperto insieme a me questa bellezza di Fanatec. Non sto parlando di prestazioni d'altro, sto giusto parlando io di quella che è la... la, la, la Uh, le prime impressioni da kit su un, un unboxing che non si fanno almeno per quanto mi riguarda non, non ne faccio spesso di questo tipo uh, devo dire che la realizzazione la fattura è molto molto molto ben realizzata anche questa questo Alcantara che sono già abituato comunque e, e quindi vi rimando al prossimo video in cui andrò a testarlo ragazzi sono veramente impressionato, non mi viene altro che da dire bravo, bravi a Fanatec perché hanno fatto un prodotto almeno per adesso a livello visico, visivo eccezionale. Quindi noi ci vediamo prestissimo, io vi invito come al solito a lasciare un pollice in su se queste mie impressioni del, del fatto che sono impressionato positivamente vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto così sarete aggiornati appena farò un video in merito a questa bellezza e noi ci vediamo prestissimo, anzi questa sera potrete ascoltare il mio commento per il campionato SPS in cui saremo in Francia questa volta e ragazzi mi sa che corro a montarlo, ci vediamo presto, da Fabrizio è tutto, ciao!